Eccolo, io sono barbuto ma non ho la barba Io sono russo e eh, sono russo <ride> Io ho i capelli blu Benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo una reaction assurda Non so, non so te Ma da quando c'è l'aggiornamento di Whatsapp mi anda a parlare più veloce Vero? Meglio No, a me invece quando li metto tipo in per due Poi li metto normali Mi sembra che raggiungi Vale, tipo siamo tornati con una reaction ai tiktok Reagiremo ai migliori tiktok del, dell'ultimo periodo che sono i nostri? Modestamente Non so se l'avete notato ma Siamo colorati i capelli C'è qualcosa nell'aria Perché? Eh, perché ci siamo colorati i capelli? Perché abbiamo fatto un annuncio incredibile su Instagram, raga E che annuncio, raga? Che Barbuto e Uso saranno cantanti Super cantanti E non vi dico nient'altro Se volete vedere altro basta che andate su Instagram vi lascio i profili andate a vederli Perché abbiamo fatto un annuncio incredibile Incredibile! Siamo... Sì siamo troppo figli. No, quello lo eravamo già. È così un po' di più, no? Siamo delle, delle Una boy band. Una siamo su, da su, fucking boy band. De, delle rock star. Adesso andremo a reagire a dei TikTok. Prima di farlo, c'è un altro annuncio super importante. È incredibile: cioè, io oggi vi svelerò un segreto. Sei sicuro di volerlo svelare? Lo voglio svelare. È un bene per tutti voi. Ho scoperto un'applicazione che vi paga per giocare. E ecco come facciamo i soldi in poi anziché usare le applicazioni per giocarci e basta Ora le potete utilizzare per guadagnarci Cioè voi più giocate, più guadagnate L'applicazione è Cash Hole. Quindi la clicchiamo, sta caricando In primo piano ci esce Coin Master Giocandoci guadagnerete mille monete Più giocate, più guadagnerete monete Potete convertirle in cash Money, money, mille monete al minuto. Al minuto, quindi ogni minuto che giocate si guadagnano mille monete. Poi a voi basta collegare il vostro account people o la vostra carta di credito. Solo con l'accesso a me mi hanno regalato 2500 monete. Quindi ora iniziamo a giocare. Vediamo quanti cash facciamo. Gioco e colleziona. Vai, vai, giochiamo. Gioca. Io ce l'ho ed ero fortissimo. Però io non guadagnavo. Se l'avessi saputo gioca. prima, è Un vichingo è barbuto. Quindi barbuto. Qua si gioca. È slot, proprio. Gira. Attenzione oh. 10.000 è tanto 80.000 è tanto? Ok, allora abbiamo giocato per più di un minuto qua a Coin Masters infatti ci ha regalato mille punti. Abbiamo giocato altri giochi a cui giocare, quindi qua ce ne abbiamo un bel po'. E ognuno paga in un modo diverso 123, 200 Qua su pagamenti voi potete vedere tutte le, le monete che avete guadagnato Io per ora posso già ritirare Cioè ho giocato da un minuto e posso già ritirare È incredibile Cioè qua, qua sì, facciamo sì. diventiamo ricchi Se inviti degli amici guadagnate 250 monete per ogni amico Quindi potete guadagnare anche invitando amici eh, Chi sarà mai stato? Cosa fai, Cosa fa? Cerca anche lui <ride> I russi spaccano Quando vedo gli animali su TikTok ho paura No no no no Questo siamo noi bro allora, Questo è uno scherzo wave Ci non fai shh non, non è uno scherzo su TikTok Vabbè Are you hearing, bro bro, bro. bro. Eccolo! Oh my god! Oh my god! Robin! Robin! I'm so sorry! I noticed you guys were on that phone, and I noticed you were on that phone! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Lo dividero in due poi. No, Giuseppe si cagherebbe adesso <ride> morto morte qui. Solo scherzo, lo, il prossimo scherzo a fare qualcuno. <ride> <ride> Merda. morto. Ma, ma, ma. Non ci credo che l'ha fatto davvero. Ma scusa era già in macchina tipo. Ma è lì, eh? No, eh, sta dormendo. Sì, vabbè, dai, dai! È super realistico questo Sì, dico, sì, no? questo scherzo è proprio. No. Eh, in effetti non si vede. <ride> Sembrano sottilette, bro. Ma si vedono lontano un video che sono adesivi. A volte quando vedo queste cose non capisco se sono ironici. O se le fanno davvero. Sai come si vede? Oh oh oh, bro. E chi, è la chi è che stava riprendendo? No, vabbè, questo che lo sta registrando. Ma era da questa parte, bro. Ah, no. tipo fingo di aver fatto un incidente. Yeah. Yeah. Keep, going. Keep going? Yeah. Ma è lunghissimo, si scherzo. Ma mi stai incuriosendo però ti dico. Ok, oro? a qui. Ce la fanno? Oh! Oh man! Ok, ok, Mi incazzando. Ma cosa? Oh ma si muove? Eh? Bro mi sta facendo nervi nervosina. Devo vedere che non fa vedere neanche la sua reaction. Are you ok? Are you ok? You just crashed in? Che non ci credo rivoglio due minuti della mia vita tutto sto no oh hai lanciato l'azzurro hai lanciato brutto! ho even money come on help me please please please, please. please. please. please. please. help yeah, me yeah. I money Memo meno C'è la pistola? Si sì. merda Come la sparava tutti e due? Merda Sono matto Lui non sente niente Un po' come Giuseppe quando sviene Che cosa devo fare Che faccio? Ma volete un cartone? No! No! no. Bellissimo questo! <ride> Super Bellissimo questo! Che sto spaccato! TV turn off What the heck? What are you Wait, you're saying you don't know that your TV's voice activated? Yes, you can turn it on and off by saying it Yes you can, try it, say TV turn on TV turn on Wait for it Oh, oh, oh, oh. oh. oh. I told you Try <laughs> it again, try it TV turn off See, I told you, oh, all time have voice activated You're up there, look You're not gonna come out <laughs> bionda no way no. no, no. <ride> sembra vera sta lingua sì! GIOUSEPH <ride> mi aspettavo qualcosa tipo che se la attaccasse che se la tagliasse ok nooo vabbè è perché l'acqua può sembrare che sei lì è stranissimo no vabbè è bellissimo here we go non sono al nostro livello Noi siamo il top Ci vediamo ogni giorno con un nuovo video qua su Youtube Ricordatevi di andare sul nostro profilo Instagram Perché abbiamo fatto un annuncio super importante Super super super super